Noi allora, volevamo ricordare che questa gara era valida anche come Memorial Sponsano, Un amico che nel tempo ci ha lasciato con questa gara ogni anno la ricordiamo, e eh, niente si sì. ha due parole per questo evento: una bellissima manifestazione. Grazie a tutti per la vostra presenza, grazie agli attenti che hanno partecipato, e un grazie particolare da al capo Boccamazzo perché a lui per è stato possibile è realizzare sì. questo ecco. evento, ovviamente lui come presidente dell'associazione. Quindi un grazie va a tutti i membri singolarmente. Ovviamente oggi, Purtroppo c'è stato qualche piccolo problemino però con la buona volontà e con lo spirito che dovrebbe contraddistingere ogni atleta e si supera perché è bello stare insieme, è bello aggregarsi. Voglio ringraziarvi perché grazie a questa manifestazione voi ricordate mio padre Matteo Sponsano che non c'è più. E ovviamente con il ricordo si dà la possibilità di rivivere a chi non c'è. Io dico che i ricordi siano un ponte tra la terra e l'eternità. Voi in questa giornata l'avete ricordato e va il grazie da parte mia e di tutta la sua famiglia ed è come se lui fosse qui tra di voi. E vi abbraccia e vi incita a correre sempre più forte nel rispetto dell'altruismo e della solidarietà, che deve contraddistinguere ogni sportivo, perché si è sportivo nel cuore più che nelle gambe. Grazie a tutti.